Carissimi oggi, la santità di tutti i santi, siamo qui, in questo bellissimo colonnato, il piazzale del colonnato del Bernini, con queste immagini stupende, non a caso siamo avvolti no? dalla santità di questo luogo, ma da una santità che viene da lontano e ci viene testimoniata anche attraverso queste immagini, queste statue che ci ricordano appunto, persone che che hanno vissuto il Vangelo, che l'hanno testimoniato, si sono sforzati di vivere il Vangelo, di incarnare la pagina delle beatitudini, quella che la liturgia oggi ci propone. Sono i beati, sono i santi, sono coloro che sono, per Cristo hanno dato tutto se stessi, hanno cambiato vita. Sono persone che nel passato forse non conducevano una vita eh, nella bontà, nella... Nel bene, ma che magari si lasciavano condizionare dal male, però ecco si sono convertiti. Sono molti convertiti. Sono persone che hanno vissuto intensamente la loro vita, che si sono eh, donate agli altri con eh, semplicità di cuore, con generosità d'animo. Ecco, sono i miti, sono i puri di cuore, sono i poveri in spirito, sono coloro che si fanno piccoli, si fanno poveri. Per il regno dei cieli, qui non è certamente una questione di, di ricchezza materialistica no? o di mancanza di denaro per essere poveri, perché va, questo discorso a prescindere no? va considerato. È una povertà nello spirito come abbandono in Cristo, no? come imitazione di Cristo. Prendete da me che sono mite umile di cuore e io darò un ristoro per le vostre anime. Penso in modo particolare a uno dei più recenti giovani beatificati. Carlo Acutis, un giovane quindicenne che è morto qualche anno fa e che è stato beatificato di recente, Carlo Acutis amava il Signore in maniera profonda, la madre parlava di lui come di un innamorato di Gesù, tant'è che è riuscito anche a condizionare la vita dei suoi familiari con la sua fede profonda. Ecco, la santità, allora attraverso questa testimonianza umile di Carlo Acutis, possiamo dirlo, ci viene dalla preghiera, dal contatto costante con Cristo, quando si uniti a Lui in preghiera con Lui che il Signore si rende presente a noi, e la nostra vita assume un carattere diverso e poi fondamentalmente la santità della vita viene messa alla prova nella relazione con gli altri, nella carità verso il prossimo nell'essere proprio amici del Signore, un cristiano non è mai un violento, non è mai una persona violenta, è sempre una persona mite, una persona che vuole entrare in relazione con gli altri, promuovere la comunione, la condivisione, la solidarietà, è sempre un generoso che si mette a disposizione del prossimo. Non è mai una persona triste, come spesso ci ricorda Papa Francesco, e vive la fraternità. Nell'ultima enciclica ci ha ricordato che siamo tutti fratelli, proprio attingendo alla santità di San Francesco d'Assisi, la fratellanza che ci accomuna, ci rende solidali gli uni agli altri e ci rende gioiosi. La tristezza, infatti, non è mai una caratteristica del cristiano. A riguardo, mi piace concludere così questa riflessione, Carlo Acuti si scriveva sul suo diario personale «La tristezza è lo sguardo rivolso, rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l'alto. Basta un semplice movimento degli occhi». E così possiamo girare il nostro sguardo verso Cristo, verso i nostri fratelli più poveri. Esseremo santi come colui che è santo. Buona festa dei santi a tutti.